Prova, prova, Vabbè. allora buongiorno, oggi proviamo ad andare avanti nella carrellata sulle eh, collection, in particolar modo cerchiamo di vedere gli insiemi, le mappe e le stable, il tutto ci porterà lentamente prima della fine del corso a riuscire a scrivere Razzle finalmente in modo serio in Java. Allora, la prima, il primo argomento di oggi è, eh, sono gli insiemi sets. Allora, la caratteristica principale dei sets è che sono collezioni che non possono contenere duplicati. Mentre eh, se vi ricordate noi avevamo provato a vedere, a risolvere il problema di memorizzare le parole utilizzando una lista. La lista poteva essere implementata con una linked list o con una array list e in entrambi i casi noi avevamo il problema di eh, renderci conto se una parola era stata già inserita oppure no e eventualmente eh, non inserirla più, sempre con l'idea di riuscire a memorizzare le parole che abbiamo trovato una volta sola. Avevamo anche guardato quali erano le performance diciamo, delle list, sia dell'array list sia della linked list. Questo ci aveva portato a introdurre la complessità, il concetto di complessità assolutamente fondamentale per per poter scegliere un algoritmo piuttosto che un altro algoritmo nei, nei casi pratici, non, non per fare studi sulla complessità ma semplicemente per, per essere in grado di scegliere che cosa fare. Abbiamo visto che l'array list aveva una serie di operazioni abbastanza lente e eh, la linked list inizialmente sembrava molto più carina però a ben guardare anche tutte le operazioni anche la rimozione di un oggetto in realtà era un'operazione che era o grande di n o grande di n vuol dire che il tempo che io mi, mi aspetto di, fa di, di impiegare per rimuovere un oggetto all'interno della mia collection linked list è fondamentalmente proporzionale al numero di oggetti all'interno della linked list. Non perché la rimozione in sé sia lenta, assolutamente no, rimuovere un elemento è estremamente veloce perché basta giocare con un paio di puntatori e io riesco a scollegare l'elemento dalla lista, ma perché prima di rimuovere un elemento io devo trovarlo. E trovare un elemento all'interno di una lista vuol dire scorrere la lista alla ricerca di quell'elemento quindi in questo momento diamo un'occhiata a un altro ramo della, della famiglia delle, delle collection eh, ovvero sia sì, al ramo degli insiemi e l'interfaccia insiemi e le varie implementazioni che stanno sotto all'interfaccia insieme Il nostro, la, la caratteristica dell'interfaccia insieme i metodi che ci fornisce l'interfaccia insieme sono come possiamo immaginarci un metodo per aggiungere e uno per rimuovere un elemento? Possiamo controllare se un elemento è presente nell'insieme. Non abbiamo il concetto di accesso posizionale. Mentre avevamo visto che le liste sono, possono essere viste come degli array con delle capacità in più quindi degli array dinamici che si allungano, si accorciano in modo, in modo magico, senza che noi dobbiamo preoccuparci di decidere quanto sono grandi, di fare le malloc, eccetera. Eh, nel caso delle, delle interfacce, il, diciamo, il paragone con l'array, nel caso dell'insieme, dell il paragone con l'array non esiste più, per cui io non ho più il concetto di un insieme in una certa posizione. L'insieme è un sacco in cui io posso buttare un oggetto o controllare se un oggetto c'è, ma non dire che oggetto c'è alla posizione 25. L'obiettivo è che rinunciando alla, al posizionamento, diciamo a dare un ordine ai vari oggetti, la speranza è quella di riuscire ad avere queste operazioni che sono aggiungi, rimuovi e controlla se c'è, con una complessità che è fondamentalmente non legata al numero di oggetti presenti nella collezione questo è l'obiettivo chiaramente non si può fare non è, non è vero che ci riusciamo però non è così falso quindi le, le performance le, le effettivamente la, la, la velocità con cui noi riusciamo a utilizzare un set si avvicina molto ad essere costante e indipendente dalla, dagli alla, dal numero di elementi che sono memorizzati eh, come questo sia possibile come questa magia sia possibile eh, per, per, eh, lo possiamo capire quando vediamo come funzionano e cosa sono le hash tables allora l'idea Prima di, di parlare di hash table abbiamo bisogno di un minimo di nomenclatura, diciamo. Allora, un, il, noi abbiamo un insieme di eh, chiavi, un universo di possibili chiavi e il nostro obiettivo è memorizzare una serie di queste chiavi. Quindi possiamo chiamare U come l'universo di tutte le possibili chiavi e K come l'universo, l'insieme delle chiavi che sono memorizzate all'interno del mio insieme in un dato momento. Resto molto generico sul concetto di chiavi, ma per scendere, per essere leggermente più pratici, possiamo immaginarci due cose insieme. Una, che l'universo U contiene numeri interi. Quindi l'universo U è l'universo di tutti i possibili numeri. 4 miliardi è rotti se uso 32 bit, molti di più se uso 64 bit. Oppure l'universo U è l'universo di tutte le possibili stringhe e qui il numero è decisamente, decisamente superiore. Una hash table è fondamentalmente un, un array, un array più una funzione magica. Questa funzione magica è in grado di trasformare una chiave in un indice all'interno dell'array. Per cui prendo un elemento in k, sono gli elementi che effettivamente sto memorizzando, applico questa funzione magica e questo elemento fornisce un intero. Questo intero io lo uso come indice all'interno del mio array. Per cui segnerò l'elemento all'interno della cella h di k, dove h è la funzione di hash. Il mio array ha delle dimensioni, eh, de certe dimensioni, per cui ad esempio contiene m elementi e la mia funzione mi ritornerà un indice fra 0 ed m-1. Diciamo, ho spostato il problema dalla, eh, dal come memorizzare queste informazioni al trovare una funzione che sia in qualche modo capace di mappare ogni singola chiave in un eh, ben preciso indice all'interno del mio array queste funzioni esistono non sono, così, eh, non sono così magiche in realtà esistono sono state studiate tra l'altro se l'insieme dei valori di partenza, k, è noto a priori, io posso generare una di queste funzioni in modo eh, preciso. Esistono dei tool che mi permettono di generare una funzione se io conosco a priori l'insieme dei valori delle chiavi che, che vorrò memorizzare. Di nuovo, questo non è un caso raro. Pensate a chi deve costruire un'enciclopedia. Bene o male le chiavi sono quelle, il, le parole sono quelle. Se io sto costruendo un linguaggio di programmazione le mie keyword if, else, switch sono quelle, non vengono modificate. Quindi i casi in cui io conosco a priori l'insieme delle chiavi possibili e questo insieme è fisso sono parecchi. In generale quello che noi vorremmo per questa funzione di hash è che sia in qualche modo in grado di eh, spargere le chiavi eh, di partenza all'interno degli indici che vanno da 0 a meno 1 quindi sia in grado di distribuire in modo uniforme le chiavi all'interno dell'insieme eh, dell dei valori possibili eh, diciamo che eh, spesso in, in letteratura quando trovate eh, testi che parlano delle funzioni di hash trovate eh, degli approcci diversi c'è chi eh, costruisce una funzione di hash come una funzione che ritorna un numero intero e poi questo numero intero in un intervallo 31 bit, 30 bit, quanti possono essere? E poi questo numero intero deve essere in qualche modo compresso nell'intervallo da 0 a m-1 e in questo caso si può fare ad esempio con un operatore di modulo o talvolta le funzioni di hash si basano su una funzione che ritorna un numero reale, compreso fra 0 e 1 e in questo caso non devo comprimerlo fra 0 ed m-1 ma mi basterà moltiplicarlo per m e prendere la parte intera. Uh, quel simbolo che vedete nell'ultima nell riga uh, è il simbolo di floor, non è una parentesi quadra a cui manca, manca un pezzo, ma significa uh, di calcolare il numero e dimenticarsi della parte uh, decimale e prendere soltanto la parte intera, troncamento. Butto via la parte decimale e prendo quello che resta. La funzione di hash, perché il tutto funzioni, eh, deve avere una complessità che non dipende dal numero degli elementi che io voglio memorizzare. Questo di solito è, questa è la norma. Molto spesso la funzione di hash ha una complessità che dipende dalla lunghezza della chiave, non dal numero di elementi, non dal numero di chiavi diverse, semplicemente dalla lunghezza della chiave. Quindi dal momento che la lunghezza della chiave è molto minore del numero di elementi che io voglio memorizzare, posso dire, a tutti gli effetti pratici, che la complessità della funzione di hash è una costante. Quindi la funzione di hash viene eseguita in un tempo che non dipende dal numero degli elementi che voglio memorizzare. Questa è una caratteristica fondamentale perché il, il tutto funzioni, perché abbia senso e sia utile utilizzare una funzione di hash probabilmente la cosa più semplice adesso è pensare a come potrebbe essere una funzione di hash la più semplice possibile funzione di hash prendo la chiave la considero composta da una serie di elementi in qualche modo sommo la rappresentazione intera degli elementi che compongono la chiave, ad esempio se la mia chiave è una stringa sommo il codice ASCII di tutti, gli, di tutti i caratteri della stringa e quella è la mia funzione di hash o meglio è la mia funzione di hash prima della compressione per trasformarla in una eh, nell'indice reale all'interno della tabella dovrò comprimerla e quindi faccio un modulo per n questa è la più semplice possibile funzione di hash quella che molto spesso si trova nel, nei libri che introducono le funzioni di hash e chiaramente non funziona. Non funziona perché se io sommo il numero di, eh, se io semplicemente sommo ad esempio il codice ASCII dei caratteri, eh, mi rendo conto che tutti gli anagrammi forniscono lo stesso valore. Quindi note e tone hanno esattamente lo stesso, lo stesso valore, stop e spot hanno esattamente lo stesso valore. Non solo, anche se due stringhe forniscono dei valori diversi, anche in questo caso la compressione potrebbe renderle uguali. Per cui ad esempio se M è 173, abbiamo che 74.778 causa 42%, 16.823 è sempre 42, 1.611.883 è sempre 42. Quindi in tutti questi casi noi abbiamo una funzione che parte da chiavi diverse e fornisce lo stesso soluzione. Questo è il problema fondamentale delle funzioni di hash. Tutto lo studio che si fa sulle funzioni di hash è da un lato come evitare questo problema e dall'altra parte come comportarsi quando capita. Il nome del problema è collisione. Io ho una collisione quando due chiavi che sono diverse forniscono eh, lo stesso numero quando la mia funzione di hash fornisce lo stesso risultato per due chiavi che sono diverse quindi nella mia ottica di andare a memorizzare la, eh, la chiave in un ben preciso punto all'interno del mio array chiaramente sto cercando dovrei cercare di mettere chiavi diverse nella stessa locazione questo non va bene e questo si chiama collisione. Allora, le collisioni chiaramente capitano, per quanto uno eh, faccia bene la funzione di hash è sempre possibile che capitino, a meno che di nuovo non siamo in un ambiente chiuso, quindi se io so dall'inizio quali sono e quali saranno le mie chiavi, io posso scrivere e pensare a una funzione di hash che non ha nessuna collisione, però se non conosco in anticipo l'insieme di tutte le possibili chiavi, allora le collisioni, è un le collisioni è un qualcosa con cui mi posso trovare, con cui mi posso scontrare. Eh, il, eh, cosa vuol dire questo? Che se noi ipotizzassimo il, il caso peggiore e quindi tutte le chiavi mi producono esattamente lo stesso valore della funzione di hash la mia, tabella, eh, la mia tabella la mia hash table avrebbe delle performance paragonabili a quelle di un vettore in cui metto gli elementi a casaggio semplicemente li metto nell'ordine in cui sono arrivati e quindi nel caso peggiore la mia tabella di hash ha delle performance che sono lineari con il numero di, con il numero di elementi però questo è veramente il caso peggiore il caso tipico, nel caso tipico le collisioni non sono poi tante, riescono a essere gestite in modo accettabile e globalmente un sistema che si basa su una tabella di hash ha delle performance che, sono, che possiamo considerare indipendenti dal numero di elementi e quindi teta di 1 o grande di 1. Prima di andare a guardare le collisioni, fermiamoci un attimo e pensiamo a delle funzioni di hash leggermente migliori di quella che abbiamo visto prima, eh, che era semplicemente sommare il, i caratteri o comunque sommare gli elementi considerati come interi all'interno della chiave. Eh, la di, le caratteristiche fondamentali di una funzione di hash è che, deve appunto spargere il più possibile in modo uniforme i, le chiavi all'interno del, del codominio, quindi de, degli interi fra 0 e m-1. Eh, è molto importante che la funzione di hash non tenga in considerazione, o meglio sia in grado di lavorare anche se le chiavi hanno eh, alcuni pattern tipici. Ad esempio, le parole. Se pensate alle parole italiane, ci sono delle lettere che sono più probabili. Dopo alcune lettere è quasi sicuro che io avrò un'altra lettera, Ad esempio, dopo tre consonanti è quasi certo che avrò una vocale. E abbiamo quindi... la, la, la distribuzione statistica delle chiavi non è piatta. Tutt'altro. Ha dei punti in cui alcuni, alcuni simboli sono molto più probabili. Una buona funzione di hash dovrebbe essere in grado di appiattire queste, queste diversità e questi, questi pattern che esistono nelle chiavi fornendo un, in uscita dei valori distribuiti uniformemente. Eh, un, altro, un altro fenomeno eh, molto importante nelle funzioni di hash è che non deve esserci quello che viene chiamato il funneling. Eh, se io ho delle chiavi che sono praticamente uguali tranne per pochissimi bit queste comunque devono fornire in uscita delle, dei valori significativamente diversi una, una, dal punto di vista matematico noi possiamo immaginare che le chiavi siano numeri naturali eh, se ci pensate qualsiasi eh, dato può essere codificato con una stringa di bit e qualsiasi stringa di bit può essere vista come un numero in cui di n n.000 cifre però un numero alla fine. Quindi dal punto di vista matematico ipotizzare che il, la chiave sia un numero non, è un, uh, non, è, non ci danneggia. Ci danneggia sicuramente dal punto di vista pratico, perché se noi vogliamo effettivamente tirar fuori un programmino, un algoritmo che calcoli una funzione, non possiamo pensare di avere a che fare con numeri con qualche miliardo di cifre o con qualche migliaio di cifre. È molto meglio riuscire a immaginarsi qualche sistema alternativo per trattare ad esempio i byte uno alla volta. Però dal punto di vista matematico la chiave può essere un numero, può essere sempre considerato un numero intero. Il, quello che noi abbiamo visto come citata come compressione non è così da buttar via come eh, meccanismo. Una volta che io ho considerato la mia, la mia chiave come un numero, magari considerando effettivamente tutti i bit uno dopo l'altro, non sommando. Le, caratteri come avevo fatto nel, nell'esempio prima. Eh, calcolare modulo qualcosa può funzionare sempre che abbia scelto questo qualcosa, questo valore M con cui io faccio il modulo in modo, in modo opportuno. Le, le regole non esistono regole precise per scegliere M. Esistono delle ricette che ricordano un po' il, il, il calderone delle streghe, quando più o meno quando è caldo butta il sale e aggiungi, aggiungi la coda della, della lucertola. Il M deve essere un numero primo, deve essere un numero primo non troppo vicino a una potenza di 2 e non troppo vicino a una potenza di 10 però diciamo che se io scelgo un numero primo abbastanza diverso da una potenza di 2 abbastanza diverso da una potenza di 10, solitamente questo sistema funziona. Tenete anche presente che la, la fase di compressione avviene praticamente sempre, anche se eh, io non sto partendo direttamente dalla chiave, ma sto partendo dal risultato di una funzione di hash, un momento in cui io devo comprimere questa, il mio valore per ridurlo in un range da 0 a m-1 probabilmente c'è e quindi queste considerazioni su qual è il numero giusto di elementi vale la pena di tenerle di ricordarsi uh, un, altro, un altro modo per uh, calcolare il uh, per calcolare una funzione di hash all'opposto se vogliamo è quello di eh, prendere la mia chiave moltiplicarla per un numero reale e prendere la parte decimale la parte frazionaria quello che, sta, quello che non è eh, la parte non intera a questo punto io mi ritroverò con un numero che è compreso fra 0 e 1 con 1 escluso posso prendere questo valore e moltiplicarlo per M. Quindi l'idea di questo tipo di funzione di hash è quella di, parte da una chiave, la moltiplico per A costante, prendo la parte frazionaria, poi con questa parte frazionaria la moltiplico per M e prendo la parte intera. Il vantaggio di applicare un, un meccanismo di questo tipo è che il valore di m non è più critico per cui m può essere qualsiasi m dal momento che può essere qualsiasi m solitamente uso una potenza di 2 perché mi è comodo come io eh, per allocare la memoria è comodo avere dei blocchi di memoria di dimensioni pari a potenza di 2 non è più critico m però diventa critico a grande qual è questo numero che io posso utilizzare per trasformare una chiave in un... per calcolare quelle che qui ho indicato con HR, quindi per trasformare la chiave in un, in un numero fra 0 e 1. Uh, Donald Knuth, che è questo, uno dei, dei pionieri dell'informatica, propone di usare il, la sezione aurea, che è uguale a uh, radice di 5-1 meno uno, mezzi. Con questo numero effettivamente vengono rimischiati in vario modo i bit della chiave e quello che tiro fuori è un qualche cosa che funziona. Fra l'altro eh, Knut dimostra nei suoi, nei suoi libri come è possibile avere un'implementazione abbastanza efficiente di questa moltiplicazione, pur essendo una moltiplicazione fra numeri con la virgola eccetera, però il tutto si riesce a fare è, è possibile fare una serie di semplificazioni per cui alla fine è possibile calcolarlo in un modo non eccessivamente pesante ugualmente sempre proposto dal buon Knuth eh, partendo da un numero intero e volendo calcolare una e volendo calcolare il, la funzione di hash io posso prendere questo numero e moltiplicarlo per 2 miliardi 2.654.435.761 perché questo numero? perché è uguale a 2 alla 32 moltiplicata la sezione aurea allora questo numero assolutamente magico ci permette di eh, funziona abbastanza bene se io devo calcolare la tabella di hash di numeri inclusi ad esempio gli indirizzi se io devo ad esempio memorizzarmi alcuni indirizzi non posso fare un vettore tanto grande quanto è l'intera memoria a mia disposizione chiaramente non funzionerebbe, non funzionerà mai quindi in qualche modo io devo memorizzare gli indirizzi all'interno di un vettore più piccolo posso usare una tabella di hash l'idea di usare la compressione, quindi di fare il mio indirizzo modulo qualcosa funziona abbastanza male prima di fare la compressione moltiplico l'indirizzo per questo numero magico dopo lo farò modulo qualche cosa e il risultato lo, vado, lo uso come valore di hash del mio indirizzo e il tutto funziona quindi è possibile scrivere delle funzioni di hash che tutto sommato minimizzano comunque hanno molte poche collisioni detto questo le collisioni in qualche modo possono succedere e dobbiamo gestirle esistono due grandi classi di modi per gestire le collisioni il primo modo si chiama open addressing e l'idea è quella di eh, avere un modo per fare altri tentativi se il primo fallisce. Per cui la mia tabella di hash, la mia funzione di hash calcolata su una chiave fornisce 42, 42 è una cella già occupata e io devo essere in grado in qualche modo di provare una seconda alternativa, poi provarne una terza, poi provarne una quarta, poi provarne una, una quinta, eccetera eccetera fino a che a un certo punto non troverò una cella vuota. Eh, questo si chiama open addressing, e esistono svariati modi per implementare l'open addressing. Il più banale e semplice di tutti è quello che si chiama il linear probing. E vuol dire se la mia funzione di hash mi restituisce la cella 42 e la cella 42 è occupata, troverò la 43, poi la 44, poi la 45, poi la 46 e così via. Quindi in realtà la mia funzione di hash la uso per indicarmi qual è la prima cella in cui provare e poi se la cella è occupata andrò avanti in ordine, scegliendo, cerca, scendendo giù finché non ne trovo una vuota. Chiaramente faccio la stessa cosa se io cerco un elemento all'interno della mia tabella di hash. Io cerco l'elemento delt, vado nella cella 42, non lo trovo, guarderò se c'è nella cella 43, non lo trovo, vado nella cella 44, e vuota e mi fermo e so che Dent non è presente nella mia eh, tabella. Eh, L'open eh, addressing ha tutta una serie di problemi eh, significativi per cui da questo punto in avanti non ne parliamo più parliamo di un altro sistema che è il chaining l'incatenamento l'idea alla base del chaining è che la tabella di hash non contiene direttamente elementi ma contiene liste per cui nella cella numero 42 io non ho un elemento io ho la lista di tutti gli elementi la cui, eh, valore, la, la cui valore della funzione di hash è 42 questo vuol dire che io posso immaginare la mia struttura in memoria come un array ognuno di questi, in ognuna delle celle di questo array parte una lista linkata o doppiamente linkata che dir si voglia il chaining è estremamente comodo estremamente versatile e non a caso è il modo in cui sono implementate le tabelle di hash all'interno del java collection framework quindi quando ho eh, una collisione andrò a appendere i vari elementi uno dietro l'altro all'interno di una catena di una lista questo mi fa eh, pensare che ho sbagliato slide allora el, pensiamo a al, al qual è la complessità del, del chain beh, eh, innanzitutto abbiamo bisogno di eh, definire un concetto che è il load factor il load factor è il numero di eh, elementi presenti nella mia tabella di hash diviso il numero di celle disponibili il, il load factor se la mia tabella se la mia funzione di hash funziona bene ovvero se la mia funzione di hash è in grado di distribuire in modo realmente uniforme indipendentemente da, da come sono le chiavi di partenza è in grado di distribuire i valori in modo uniforme fra 0 ed M-1, allora il load factor sarà anche uguale al numero medio di eh, slot occupati in ogni catena. Nel, come avevo detto prima, nel caso peggiore, la mia funzione di hash ha funzionato particolarmente male ha ritornato esattamente lo stesso valore a tutti gli elementi, tutti gli elementi sono stati messi all'interno della stessa catena, quando io vado a cercare se un elemento è presente oppure no, vado a scorrere tutti gli elementi presenti. Quindi nel caso peggiore, la eh, complessità delle operazioni su una tabella di hash, nel caso peggiore, è sempre lineare sul numero di elementi. Non, non ci scappa. Solitamente però il, questo non avviene. Quindi la mia funzione riesce a distribuire in modo più o meno buono il, il, le mie chiavi sul, sull'insieme dei valori disponibili, sull'insieme degli slot. Eh, ipotizziamo, come avevo già detto, e questo è un parametro importante, che il tempo necessario per calcolare la mia funzione di hash non dipenda da quante chiavi sto memorizzando ma lo posso considerare costante e questo fa sì che il tempo per ricercare un elemento x sarà o grande di alfa dove alfa è in media il numero di confronti che io devo fare la lunghezza media di una di queste catene più o grande di 1. Di nuovo posso dire se, se ho messo i miei numeri in modo ragionevole posso dire che il tempo, la complessità di una ricerca eh, all'interno di una tabella di hash ben dimensionata che è una funzione di hash accettabile è costante e non dipende dal numero di elementi che io sto memorizzando quindi effettivamente se noi rinunciamo alla, ad avere l'accesso posizionale dei vari elementi noi siamo in grado di avere un qualche cosa che funziona con una complessità indipendente dal numero di elementi che vogliamo memorizzare e vi assicuro che se vi capiterà di fare qualche programma serio in cui dovete realmente andare a, periodicamente a, che ne so, a cercare delle stringhe all'interno di, di qualche migliaio o qualche decina di migliaio di nomi, usare una tabella di hash fa una, una differenza significativa Uh, ritorniamo un attimo al, al uh, ho rimesso questa slide perché non sono sicuro che ve lo ricordiate tutti, gli iteratori allora le collection estendono iterable, il che vuol dire che eh, partendo da una collection io sono in grado di attraversare tutti gli elementi della mia collection e eventualmente rimuovendo o andandogli a cercare gli elementi della mia collection chiamando questo piccolo oggettino che si chiama iteratore eh, in alcuni linguaggi l'iteratore fa parte già del linguaggio in java no però è, è, è implementato utilizzando una classe quindi il tutto, il tutto funziona eh, questo teniamolo teniamolo eh, Mettiamolo in un angolo della nostra mente. Eh, L'interfaccia set è utilizzabile e eh, diciamo implementata con due classi. La prima classe si chiama hash set e il nome dovrebbe farvi capire che stiamo usando una tabella di hash, una hash table, per rappresentare un, ins un, un insieme. Eh. Quindi abbiamo i nostri meccanismi per aggiungere e rimuovere, abbiamo una funzione per fare la ricerca che è contiene, eh, non abbiamo nessun modo per fare un accesso posizionale ai vari elementi, eh, quando andiamo a chiedere l'elenco literatore sugli elementi che sono presenti all'interno della hash table Abbiamo questi elementi in un ordine che non è eh, controllabile, non è predicibile, perché questi elementi potrebbero essere stati messi in dei punti della mia tabella e io non ho idea di quali siano perché non ho questo pieno controllo sulla, sulla funzione di hash. Quando li vado a elencare è vero che li vedo tutti, però mi compaiono in un ordine che è totalmente non, non controllabile ad esempio immaginiamo di uh, qualunque sia l'ordine con cui io ho messo a, b e j questi verranno probabilmente fuori nell'ordine a, j, b e non a, b, j uh, questo solitamente è una cosa tollerabile, talvolta invece non, uh, non è assolutamente accettabile, io ho bisogno di memorizzare qual è l'ordine con cui ho inserito i miei elementi all'interno della tabella di hash comunque ho bisogno di assegnare un ordine a questi elementi e per fare questo la eh, java collection framework ci mette a disposizione un'altra eh, un classe che è la linked hash set la linked hash set ha esattamente tutte le caratteristiche della hash set ma in più ha legata sopra una eh, legata sopra a una eh, lista doppiamente linkata quindi quando io vado a chiamare l'iteratore io andrò a trovare a, a recuperare i miei elementi nell'ordine in cui li ho messi man mano che vado a mettere gli elementi oltre a essere messi all'interno della, della hash nel modo opportuno contemporaneamente viene anche memorizzato il puntatore al successivo e il puntatore al precedente in modo tale che io riesca a ricostruire qual è l'ordine de, degli elementi. Quindi se ho bisogno di mantenere l'ordine posso usare la link ad hash set. I costruttori dell'hash set Beh, abbiamo i classici costruttori che abbiamo per praticamente tutte le collection. Quindi, io posso creare una hash set vuota, o posso creare una hash set partendo già da una collection, in qualche modo. E, e questi qui sono i costruttori che io vedo, che io trovo praticamente in tutte le collection. Nel caso delle hash set, ne ho altri due il primo in cui io posso specificare la dimensione della tabella di hash nel momento della creazione eh, se vi ricordate come è fatta una tabella di hash, avevamo detto che una tabella di hash ha m elementi, man mano che vengono riempiti questi m elementi il mio fattore di carico alfa che è uguale a n su m aumenta eh, arrivato a un certo punto il la libreria si preoccupa da sola di prendere e allargare la tabella di hash aggiungendo nuovi elementi e rimettendo a posto tutti quelli che ci sono. Allora, Modificare la capacità iniziale della tabella mi permette di eh, avere una piccola ottimizzazione. Un'altra cosa che posso fare è modificare quello che è il fattore di carico che fa scattare il meccanismo con cui la tabella si eh, ingrandisce in modo automatico. I valori di default sono 16 per la dimensione della, della tabella di hash e 75%, 0,75, come volete vederlo, per il fattore di carico. Eh, bisogna notare che... Uh, Joshua Bloch in persona dice che questi due uh, costruttori non sono particolarmente belli e probabilmente verranno tolti uh, perché in qualche modo sono troppo poco astratti sono troppo legati a quella che è l'implementazione la reale realizzazione della, del, mio, del mio hash set quindi tendenzialmente a lui, almeno in un'intervista ha detto che non gli piacciono particolarmente e probabilmente scomparirà. bene a questo punto abbiamo l'hash eh, set della java collection framework quindi abbiamo eh, questo, questo oggetto questo oggetto ha al suo interno la funzione di hash e noi ci possiamo aspettare che sia una funzione che funzioni, una funzione eh, decisamente buona eh, la, la, la funzione che funziona eh, non è particolarmente bella come espressione eh, il, la, la nostra hash table in modo assolutamente dinamico e automatico si eh, ingrandisce e rimpicciolisce in base al numero di elementi che noi gli mettiamo dentro eh, tutta il, la fatica del gestire le collisioni che quando facevamo il corso di eh, algoritmi e programmazione avanzata in C, eh, era una parte considerevole perché gli studenti dovevano mettersi lì a, effettivamente, a costruirsi la lista linkata e a gestire le collisioni. In questo caso qui è tutto regalato perché il, il nostro, la, il nostro, la nostra classe fa tutto in modo assolutamente trasparente e in modo efficiente per cui le, le, le operazioni sono solitamente in tempo costante indipendentemente dal, eh, indipendentemente dal, dal numero di eh, elementi, sembrerebbe che abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Ovviamente non è così eh, non è così perché eh, vale la pena di eh, entrare leggermente più nello specifico di come in Java sono implementate le funzioni di hash allora eh, ogni classe in Java ha un metodo che si chiama hashcode che indovinate un po' restituisce un intero, 32 bit che contiene il codice di hash della classe Ogni classe quindi ha questo hash code, ogni oggetto di java ha questo, questo metodo hash code. Eh, nel caso delle stringhe, questo hash code fa qualcosa di eh, simile a quello che noi ci aspetteremmo. quindi eh, il buon block nel caso delle stringhe calcola una somma su tutti gli elementi della, della stringa, considerandoli come se fosse un, un grande... <coughs> Un grande vettore alla fine tira fuori un numero associato alla stringa che ha tutte le caratteristiche che noi vorremmo avere per una funzione di hash su una stringa, quindi sparge in modo abbastanza uniforme i valori, non ha funneling, eccetera. E nel caso, del caso delle stringhe funziona. Nel caso di tutti gli altri oggetti, la funzione di base converte l'indirizzo dell'oggetto in un intero. Quindi è una funzione che confronta gli indirizzi in cui l'oggetto risiede. Eh, questa diciamo è una scelta estremamente conservativa, perché la cosa fondamentale per una funzione di hash è che se due oggetti sono uguali devono avere lo stesso valore di hash. Uh, se sono diversi potrebbero anche averlo uguale in quel caso abbiamo una collisione però la cosa fondamentale è che se sono uguali allora hanno lo stesso valore della, della funzione di hash uh, dire che due oggetti sono uguali se sono lo stesso oggetto quindi se sono nello stesso punto in memoria è la scelta più sicura perché io non vado a toccare non vado a mettere le mani in nessuna possibile complicazione se due oggetti sono nella stessa locazione di memoria, sono lo stesso oggetto, se sono lo stesso oggetto sono uguali, se sono uguali hanno la stessa funzione di hash. Se sono in locazioni diverse, bah, eh, non ho collisioni, avranno funzioni diverse, o collisioni avranno la stessa, ma è un altro, è un altro discorso. Allora questo, da un lato è una scelta eh, sicura, per cui la, usare la funzione di hash senza capire bene cosa stiamo facendo, funziona uh, dall'altro lato però è una cosa estremamente, estremamente rischiosa perché spesso non è quello che noi, non è quello che noi intendiamo uh, immaginiamo una, una classe estremamente semplice che ha tre parametri nome, cognome ed età uh, e immaginiamo di uh, provare a calcolare la funzione di hash su due eh, variabili di questa classe quindi io dichiaro fu e bar come my data e poi mi chiedo hanno la stessa funzione di hash? che dite? flick o flock? questa era la parte facile flock, bene e infatti la risposta è flock adesso ho due eh, variabili sempre della classe MyData. ci scrivo dentro esattamente gli stessi valori se fa una cell 95 se fa una cell 95 flick o flock chi ha risposto ha risposto bene gli altri che tacciano La risposta è flock, perché non guardiamo che cosa è contenuto all'interno della classe, ma semplicemente il fatto che queste sono due classi diverse, perché saranno in due locazioni di memoria diverse. Allora, molto spesso questo non è quello che noi vogliamo, e quindi sarebbe tanto bello se potessimo cambiarlo. Possiamo, chiaramente possiamo. Possiamo. Eh, questo è sempre Mr. Bini, una versione un po' più seria. Il, eh, eh, noi in Java abbiamo due diverse funzioni che sono profondamente collegate. Sono la funzione equals, che ci dice se due oggetti sono uguali, e la funzione hashCode, che abbiamo appena detto che cosa fa. Allora, se due oggetti sono uguali, dove per uguali si intende che la funzione equals restituisce true. Allora, se due oggetti sono uguali, allora... La loro, il loro hash code deve produrre lo stesso risultato questo fa parte del contratto della funzione hash code se due oggetti sono uguali la, l'hash code deve restituire lo stesso valore se due oggetti non sono uguali nella, nei doc di java c'è scritto che tutto sommato le performance delle, dei set delle tabelle di hash sarebbero, sarebbero migliori se restituissero anche valori diversi come hash code, ma non è un obbligo, è un desiderio, è una, una, una pia speranza, diciamo Noi vorrebbero tanto che se due oggetti sono diversi, se due oggetti sono diversi la funzione di hash dovrebbe restituire valori diversi. La cosa veramente fondamentale è che se sono uguali deve restituire esattamente lo stesso valore la, eh, la conclusione è che se ci mettiamo a toccare una di queste due funzioni dobbiamo toccare anche l'altra quindi se noi pensiamo in una nostra classe di eh, andare a mettere le mani e cambiare le code allora dobbiamo anche in modo coerente ridefinire il nostro equals e quindi le due cose vanno fatte assieme non è difficile farle, però ricordatevi che dovete farle assieme. Prendiamo la nostra classe MyData, qui ho aggiunto un costruttore perché poi mi raccomando per fare gli esperimenti, e, dobbiamo, e iniziamo col definire il nostro uguale. Allora, ci sono tanti modi per definire l'uguale, diciamo che eh, solitamente quello che si trova, che si trova è, eh, il primo controllo è se sono chiamati sullo stesso oggetto sono sicuramente uguali, eh, se uno dei due oggetti è null eh, oppure proprio sono, non, non, sono istanze della stessa, non è un'istanza della stessa, della stessa classe allora non sono uguali, a questo punto abbiamo evitato i primi, due, i primi due if, il vero controllo, possiamo fare il vero controllo e il controllo che io metto qui è semplicemente su nome e cognome, non sto mettendo un controllo sul, eh, sull'età, in modo voluto eh, io posso definire il concetto di uguaglianza fra due classi utilizzando soltanto alcuni dei campi all'interno della classe l'unica cosa realmente importante è che poi nel mio hash code sia coerente con questa scelta però io posso dire che due oggetti sono uguali se eh, alcuni elementi sono uguali eh, piccola nota ricordate cosa vuol dire override all'inizio della slide? allora override è una notazione e voi state dicendo al compilatore che voi siete veramente molto convinti che la vostra funzione sta facendo l'overriding di una funzione che esiste. Se così non è, il compilatore blocca tutto e vi segnala un errore. Qual è il problema? Devo dire che mi è successo. Eh, cercando di fare l'overriding mi sono sbagliato, ho dichiarato la funzione in modo sbagliato, per cui in realtà non ho fatto overriding, ma ho fatto overloading. Dal punto di vista sintattico è perfettamente coerente. Però non era quello che avevo intenzione di fare. Ad esempio, se voi scrivete public boolean equals e invece di metterci object obj mettete int o, semplicemente avete fatto l'overloading della funzione. Sintatticamente giusto, non è quello che volevate fare. Come fate ad avere un messaggio di errore? In qualche modo dichiarate in modo palese al compilatore. E voi in questo momento quello che volete fare è fare l'overriding di un metodo che esiste già e che è già stato definito ugualmente la, la funzione hashcode può essere eh, cambiata anche qui override perché anche di questa funzione sto facendo l'overriding e in questo caso quello che faccio è costruirmi una stringa eh, nome, due punti, cognome e restituire l'hash code della stringa quindi in qualche modo io mi appoggio sempre a una funzione eh, di hash già costruita dentro, dentro le librerie di java però eh, avevamo visto prima che la funzione di hash delle stringhe è una funzione diversa perché effettivamente va a guardare il contenuto della stringa non va a guardare come la stringa eh, dove la stringa è memorizzata, va a vedere il contenuto vero della stringa. Fra l'altro facendolo in questo modo, anche se io chiamo la mia funzione quando eh, la classe MyData è stata appena, appena creata e quindi nome e cognome, name e surname non sono ancora inizializzati, il tutto funziona perché la stringa tmp varrà null, due punti null, che è una stringa perfettamente valida e di cui io posso calcolare la funzione di hash quindi messaggio eh, la hash set e linked hash set funzionano eh, funzionano in un modo molto funzionano diciamo non bene quanto vorremmo comunque non esattamente come vorremmo perché si poggiano su una funzione di hash code e una funzione equals che sono molto molto sicure che si, praticamente dicono che due oggetti hanno la stessa hash se sono, se sono lo stesso oggetto e in tutti gli altri casi sono oggetti diversi quindi hanno funzioni di hash diverse se non è quello che vogliamo dobbiamo riscrivere entrambe le funzioni in modo da tenerle coerenti e cambiare il, il funzionamento questo per quanto riguarda le eh, tabelle di, eh, le funzioni di hash eh, per scrivere la funzione di hash ci siamo appoggiati alla funzione di hash eh, del, eh, che è già presente in java, quella delle stringhe eh, potremmo aver bisogno, potrebbe essere necessario a volte eh, scrivere o comunque creare una nostra funzione di hash il, il mio consiglio è se dovete scrivere una funzione di hash copiatela da qualche parte non, non è facile eh, scrivere una funzione di hash funzionante da soli in poco tempo, c'è gente che fa quello come principale argomento del loro, del loro studio, quindi se avete bisogno di una funzione di hash, prendete la funzione di hash di un professionista. Adesso comunque vediamo eh, alcune, alcune funzioni di hash, alcune funzioni di hash molto, molto usate che si possono trovare. Beh, la prima è quella che avevamo detto che è molto usata, ma in realtà è eh, è quella che si trova più spesso nei, nei, nei libri o nei, nei testi quando si inizia a parlare di ed è una funzione che non eh, serve quasi a nulla tranne creare appositamente collisioni se io ho bisogno di creare collisioni perché in qualche modo voglio verificare il funzionamento in presenza di collisioni perché ho, cambiato, perché ho scritto io il meccanismo di, di, di gestione delle collisioni o per qualche altra ragione posso usare questa, questa funzione in tutti gli altri casi no, è meglio, è meglio non usarla e pensare ad altro. Eh, Kerningham e Ricci nel loro libro sul C propongono una funzione di hash molto molto simile che, che dà dei risultati più che accettabili. Questa funzione si basa sull'idea di un seme, SID, e eh, gli autori Suggeriscono 131 e dicono che funzionano molto bene anche altri numeri come 31, 131 1313 13131 eccetera tutti questi numeri sono eh, abbastanza magici e funzionano bene come semi l'idea della funzione di hash ed è un'idea che ritorna molto spesso in molte funzioni di hash è quella di eh, a ogni passaggio io prima moltiplico la mia, il mio valore di hash per una costante e poi in qualche modo sommo, tengo in considerazione il nuovo dato. Se la confrontate con la precedente eh, funzione, l'unica differenza che abbiamo è che qui non faccio hash uguale hash più carattere, ma faccio hash uguale hash per seed più carattere. Allora, basta questa piccolissima modifica per far sì che anagrammi non siano più equivalenti. Eh, gli anagrammi non, non, non funzionano più perché in un caso il, un certo byte sarà stato moltiplicato per 31, per 31, per 31, nell'altro caso invece no. Quindi basta questo piccolissimo cambiamento per, per passare da una funzione di hash che è una schifezza a una funzione di hash che è ragionevole e funziona bene si può usare in molti, in molti casi pratici. Eh, Robert Segebick propone una le, un, un leggero modifica di questa funzione per cui non solo io prendo la mia hash la moltiplico per un valore e poi tengo in considerazione il byte successivo, ma il valore che io uso per eh, moltiplicare la mia funzione cambia a ogni un'iterazione quindi prima prendo hash, la moltiplico per a e ci sommo il nuovo byte e poi modifico a per cui al passo successivo moltiplicherò hash per a però a è cambiato e poi metterò dentro il nuovo valore e così via l'aggiunta di una moltiplicazione fa migliorare di un pochino le prestazioni eh, potete vedere che nelle funzioni di hash sono estremamente comuni questi, questi numeri magici 378.551 perché quello? perché non 52? beh no, perché non 52 possiamo saperlo perché in generale moltiplicare per un numero pari ha un brutto effetto sul, su una funzione di hash, perché maschera, bit, eccetera. Quindi in generale i numeri devono essere dispari. Però perché eh, 378.551 ci può essere un po' di studio dietro, probabilmente ci sono tante prove dietro. Eh, se avete tempo e voglia e provate a cambiare questi, questi numeri effettivamente con numeri diversi le prestazioni peggiorano però oltre a questo non saprei cosa dire La, eh, questa è una, una funzione estremamente interessante e possiamo vedere come una funzione leggerissimamente modificata dell'algoritmo dell del proposto da Canning Americ. L'unica differenza è che io non moltiplico per 31, 131, tutta quella serie di numeri, ma per 33 e vedremo dopo il perché moltiplico per 33 e il valore con cui parto nella mia tabella di hash è 5381. Allora, Bernstein è sicuramente un personaggio curioso, non so se avete se lo conoscete o se avete voglia di andarvi a guardare qualcosa della sua biografia, è, è stato forse tuttora in causa contro il governo americano, ha una serie di. di... Deve essere una persona con un carattere molto particolare. E questa funzione l'ha proposta un newsgroup ed è una delle più efficienti e più veloci funzioni di hash che si trovino sulla piazza. Quindi il. Quello che faccio io, quello che quando a, a me, Giovanni, serve una funzione di hash è usare questa funzione, o meglio una piccola variante di questa funzione qui. Se è estremamente semplice da implementare, quindi vi consiglio di, se non altro, di provarla, perché vale la pena eh, provarla. Abbiamo poi tutta un'altra lunga serie, famiglia di, eh, funzioni, di funzioni di hash. Uh, in cui il, uh, evitiamo le moltiplicazioni uh, perché le moltiplicazioni sono lente perché non è detto che l'hardware su cui la funzione di hash uh, giri, uh, gira, supporta completamente le uh, moltiplicazioni e quindi abbiamo una serie di, di, di funzioni di hash che si basano semplicemente su shift e or, exor o somme una famosa è questa scritta da Justin Sobel potete vedere che prendo la mia tabella di hash calcolo un grosso valore e poi faccio l'exor con il valore attuale di hash quel cappelletto uguale significa che io sto facendo l'exor di tutta la parte che ho a destra sopra il valore corrente e eh, quello che io faccio è prendere la, la, la, il mio valore di hash, shiftarlo a sinistra, quindi lasciare un po' di spazio eh, sulla, sulla destra del numero, perché mi trovo degli zeri nei bit meno significativi, lo shifto a destra e lo sommo, quindi mi troverò a destra i bit che un tempo erano più a sinistra, sommo il valore attuale del, del byte e faccio l'exor con quello che era il valore precedente. Questa funzione esemplifica chiaramente l'idea di eh, mischiare i bit per tirare fuori un, un, un valore. Del tutto analoga quest'altra funzione, ma le, le, a questo punto le modifiche sono, sono piccole, c'è cioè chi usa un più, chi usa il meno, chi usa l'exor, eccetera. Questo è un progetto originato da, da Ken Thompson. Eh, la SDBM non credo che sia di Thomson, però. Eh, Knut di nuovo propone. Lo stesso Donald Knut, prima che aveva molti proposto di moltiplicare per la sezione aurea, propone quest'altra versione della, della, della hash, di nuovo basata su shift ed XOR, e abbiamo la, la, la versione alternativa della uh, funzione di Bernstein che è basata unicamente su shift e somme e qui si capisce perché uh, era, è stato contento Bernstein di aver, uh, di, uh, di, di aver utilizzato il 33 33 perché moltiplicare per 33 non è altro che prendere un numero, moltiplicarlo per 32 e sommarci il numero stesso allora queste sono operazioni che su, si possono fare in modo estremamente veloce, in assemblea. Quindi per moltiplicare per 32 basta che io shifti il mio numero di 5 posizioni e poi risommo il numero stesso. L'effetto dello shift e della somma è moltiplicazione per 33. Invece del, eh, della somma posso usare l'exor con il valore che ho appena calcolato con il valore del byte che mi trovo dentro. Quindi questa è probabilmente la versione più usata del, dell'algoritmo di Bernstein. Eh, lo stesso Bernstein dice che eh, 33 non funziona particolarmente bene rispetto a 31, però 33 ha il vantaggio di poter essere trasformato in due operazioni in assembler estremamente veloce. e poi andiamo, questa non vale la pena di perdere tempo a guardarla nei dettagli, però è una funzione sicuramente importante, perché è una funzione che è stata usata in svariati, in svariati sistemi, diciamo che è una funzione in qualche modo celebre, l'idea di questa funzione è che io continuo a calcolare la mia funzione di hash, a un certo punto mi rendo conto che eh, sto, eh, sto iniziando a perdere dell'informazione perché sta, i numeri stanno diventando troppo grandi quindi rischio overflow di, avere una serie di, di, di, da, di perdere una serie di bit allora in questo caso in qualche modo riavvolgo sopra ri, ri, ripiego sopra i bit che stavo perdendo sui bit che ho quindi potete vedere che se eh, i bit alti iniziano a essere a 1, allora faccio questa specie di piegamento in cui ricopio i bit alti, li riporto sopra sulla parte bassa della mia funzione di hash. La funzione di hash che viene utilizzata in praticamente tutti i sistemi Unix eh, a 32 bit è una versione modificata del, della, version della hash che abbiamo appena visto semplificata chiaramente perché a questo punto siamo sicuri dell'ambiente in cui stiamo, stiamo lavorando, ma questa è la funzione che è utilizzata in molti eh, sistemi in molti sistemi uniti. Ma questo, eh, tutto questo discorso sulle funzioni di hash noi l'abbiamo visto come un qualche cosa che è in grado di eh, produrmi un intero fra eh, 0 e m-1 a partire dalla mia chiave. Eh, le funzioni di hash sono utilizzate e hanno una, una notevole importanza nel, nell'ambito della sicurezza. Ad esempio per eh, controllare che un file è modificato è stato modificato oppure no cosa faccio? Calcolo la sua funzione di hash calcolo la hash e poi se il file è stato modificato allora la hash è stata modificata quindi in realtà abbiamo una, una, una grossa letteratura, un, numerosi studi sulle funzioni di hash utilizzati all'interno della sicurezza, in particolar modo una funzione di hash deve essere eh, per essere utilizzata in ambito della, della sicurezza, non deve essere invertibile. Io non devo essere in grado di eh, generare un file che produce, che ha una certa hash. Io posso calcolare qual è la funzione di hash del mio file, ma non devo essere in grado di costruirmi a mano un file per ottenere esattamente quel valore lì. Allora, <coughs> quando parliamo di... <coughs> quando parliamo di hash per la sicurezza chiaramente non parliamo di 0M-1 quindi 15 elementi come era la, la dimensione della tabella di hash all'interno della Java Collection Framework la, la dimensione di base ma parliamo di eh, 256 bit, 512 bit comunque dimensioni decisamente più grandi con l'idea di usare questo pacchetto come, come una specie di firma, come una specie di sigillo che mi eh, congeli una, una, la situazione del mio file un, dei miei dati in un ben, in un ben preciso momento uh, possiamo fare una piccola pausa sì.